Benvenuti in questo nuovo video, tutto dedicato a Classroom. All'inizio dell'anno una domanda che si fanno in tanti è creare un corso eh, disciplinare o creare un corso per classe? Eh, allora, innanzitutto un'informazione un che forse a qualcuno è sfuggita. Io in questo momento sono loggata, cioè sono dentro il mio account istituzionale, come si vede, come posso io vedere dall'avatar. Dall Eppure, se clicco sui 9 puntini, non trovo l'icona di Classroom. Perché? Perché in realtà non sono proprio dentro. Allora, eh, o entro nel mio account tramite la post, oppure entro tramite Drive, che invece troverò sempre. A questo punto, ricliccando sui 9 puntini, per magia, compare eh, l'icona di Classroom. Ecco, questa è una cosa che non sempre viene spiegata nei corsi. Allora, adesso apriamo Classroom e... Come vedrete, ehm, io ho solamente corsi disciplinari e un corso per la formazione. Allora, ho corsi disciplinari perché lavoro alla scuola superiore. La scuola superiore opera eh, in modo essenzialmente disciplinare, così anche come la scuola, eh, quella che una volta si chiamava la scuola media, quindi la scuola secondaria di primo grado. Può avere un senso creare un corso Classroom eh, per la classe, non per le discipline, laddove si lavora sempre interdisciplinariamente, no? eh, Perché? Adesso vi spiego perché. Se io apro un qualsiasi corso dell'anno passato, per esempio questo, come voi sapete esistono quattro ambienti, no? La bacheca dei messaggi... Ehm, i lavori del corso al quale, che andremo a vedere dopo, ehm, l'elenco delle persone e il luogo dove vanno a sistemarsi i voti. Come voi vedete ehm, la, eh, lo spazio dedicato ai voti riporta tutti i voti contenuti nel, nel corso Classroom, di conseguenza se eh, dentro il corso classroom operano l'insegnante di lettere, l'insegnante di lingua straniera, l'insegnante di matematica, l'insegnante di indifferente, eh, le verifiche andranno a disporsi in questo ambiente in modo assolutamente disordinato: disordinato eh, per, sia per gli, i ragazzi, ma soprattutto disordinato per voi che poi dovete andare a. A cercare in una serie che immagino alla fine dell'anno sarà infinita perché queste sono solo le mie verifiche di un anno scolastico moltiplicate per il numero delle discipline per esempio eh, alla scuola superiore di eh, scuola secondaria di primo grado ecco di conseguenza valutate molto bene la vostra scelta sulla base di quello che volete che compaia in questo settore. Chiaramente se voi fate verifiche completamente sempre solo cartacee il mio eh, discorso cade, cioè eh, non vi interessa questo aspetto. Io opero, eh, raccolgo elementi di verifica, eh, che poi vado, decido se andare a valutare o meno, ma comunque raccolgo elementi di verifica anche tramite la piattaforma Google, e quindi eh, utilizzo questo spazio e mi piace averlo ordinato. Un altro discorso è quello che riguarda l'organizzazione interna della sezione che si chiama lavori del corso. E qui eh, il discorso si orienta più eh, nella, eh, fa nella facilità d'uso da parte degli studenti. Allora, qui troviamo questo spazio è suddiviso per argomenti, cioè è suddiviso per sezioni di lavoro che si chiamano argomenti, ognuno col suo titolo. Quando un corso Classroom è condiviso in una classe, qui troviamo per esempio fra gli argomenti le discipline, cioè lettere, matematica, scienze, e lingua straniera e così via. Ora, poiché ogni docente può usare solo l'argomento di sua, cioè la sezione di sua competenza, l'argomento di sua competenza, mettiamo che questo, ehm, the 18th century, sia inglese, no, e qui si, si chiama inglese, qui, in questo spazio, sotto, eh, in questa sezione, andrebbero a mh, inserirsi tutte le attività dell'anno che riguardano l'inglese. Di conseguenza ogni sezione finirebbe per essere lunghissima, no? Se voi decidete di usare effettivamente eh, il vostro corso Classroom e di mettere sistematicamente le vostre risorse in questo spazio. A questo punto il, lo studente che si trovasse a trovare tutti, tutti i suoi materiali all'interno di un unico corso classroom eh, per esempio quarta E piuttosto che inglese quarta E dovrebbe scorrere ogni volta il suo archivio in modo veramente antipatico è vero che si può saltare da un argomento all'altro quindi se io decido che qua, qua giù ho la lingua straniera clicco su lingua straniera e mi si apre e mi si apre tutto. Però voi capite che aprendosi anche le singole sezioni della, del singolo argomento, io qua potrei dovermi trovare a scrollare, cioè andare giù, giù, giù, giù, giù, giù, in eterno. Quindi mettetevi anche nei, nei panni dello studente. Io trovo che sia, diciamo così, un'organizzazione poco, poco gestibile. Ecco, spero che questo breve video eh, sia stato di qualche utilità e vi saluto.